Morta, uh -huh. per poi passare tutto qui per via di Femmina Morta uh -huh. poi dopo 25 ore insomma eh, passeremo a Monte Femmina Morta una bella scampagnata, <ride> arriveremo in cima tutto il giro che fanno gli alpini immagino sì. pure poi passeremo sempre in Puglia per Femmina Morta per passare brevemente per Bari uno ci prendiamo un come un, un, un, un, un caffè sicuramente sì, sì, andiamo da un paio di mm. pizzoni a Niccaradonia esatto, poi breve sosta a Femmina Morta però è tutto attaccato questo, questo eh? Sì. Femmina Morta, sì. Taranto così, poi Monte Femmina Morta un altro ovviamente Attaccato anche questo, Campagnatina, sì, sì. poi passeremo sempre per Femmina Morta, Por Portella, Porella Femmina Morta in Sicilia, Portella, Portella Strada 4 Femmina Morta per concludere il nostro tour a Femmina Morta. Ma in Sicilia stanno avvelenati, oh, porca. <ride>